Sono Federico Rossotto, ho 26 anni, io sono un enologo, ho studiato all'Università degli Studi di Torino, mi sono laureato lo scorso anno e adesso lavoro qui eh, nella mia azienda assieme a mio padre e a mio fratello. Sono Matteo Rossotto dell'azienda agricola Stefano Rossotto, ho 23 anni e sono diplomato in Agraria. Io sono Gianluca Lana, ho 28 anni, ho incominciato a lavorare nell'azienda di famiglia appena finiti gli studi, sono un agrotecnico, diplomato. Eh, ho, ho scelto questo, questo indirizzo perché già in, azienda, già in famiglia c'era un'azienda mi piaceva la, questo lavoro questa è un'azienda zootecnica, ortofrutticola, florovivaistica c'è un'azienda multifunzionale che fa una serie di attività Se solo eh, facendo zootecnia l'azienda non potrebbe andare avanti solo solo facendo quello, invece facendo un mucchio di cose ci sono più sbocchi lavorativi Il vino è un prodotto in continua evoluzione, è un prodotto che deve essere seguito, un prodotto che deve essere curato e per questo ci vuole oltre che eh, un'attenzione a una tempistica molto importante bisogna anche avere una buona capacità dal punto di vista organolettico, cioè bisogna sapere anche eh, riconoscere i profumi e i gusti del, del nostro prodotto per appunto eh, riuscire a guidare la, le lavorazioni fino ad arrivare ad avere un prodotto eh, ottimo al, al momento dell'imbottigliamento un lavoro che adesso non tanto però se, in altre operazioni può essere anche faticoso eh, può essere fatto in, in ambienti freddi piuttosto che caldi, caldi torri d'estate però eh, sono cose che uno deve già mettere in conto la fatica è tanta però d'estate l'orario è molto lungo, si finisce verso le 8 di sera o le 9, invece adesso d'inverno c'è meno lavoro, si fanno altre cose, forse un po' meno faticose. Quello che mi piace di più del mio lavoro sicuramente oltre che lavorare diciamo al verde, in mezzo all'aria aperta, è anche il fatto di cambiare sovente tipologia di lavoro, Di fatti è un lavoro che cambia sia da lavori in cantina, sia lavori all'aperto sul verde, e quindi diciamo che è un lavoro che non stufa mai. A un giovane direi di avere molto, molta, sempre molta passione deve amare la, la natura perché senza quella non ci sarebbe futuro. Deve nascere una passione perché se incomincia come un sotterfugio per andare avanti diventa molto difficile. Come tutte le attività eh, agricole, è un'attività che non perde il fascino nel tempo proprio perché e stare al contatto con la natura e poter produrre un qualcosa che viene comunque dalla terra che lo vedi nascere, crescere o comunque evolversi nel tempo è un qualcosa che secondo me può interessare eh, sia giovani che anche meno giovani Me with my